Sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Iniziamo un'altra bellissima puntata di Restart e ho iniziamo con una frase particolare. invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela». Questo è un filosofo orientale, Lao Tzu. Quindi noi accendiamo non una candela, ma un faro, introducendo l'ospite della trasmissione, i protagonisti sono le imprese e abbiamo Ilaria Capolari di Liomatic, SPA, amministratore delegato. Benvenuta, benvenuta. Grazie, benvenuta. grazie Maurizio, buongiorno. Buongiorno, non sono da solo, sono con Giusy Biondelli, eccola qua. Educa... Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Benvenuti. Benvenuti. benvenuti, siamo qua. Anzi, meglio buonasera. Buonasera, meglio buonasera, meglio <ride> buonasera, buonasera, <Giusy. ride> buonasera. Il nostro sponsor Luca Fè, abbiamo preso un piccolo caffè in backstage prima di iniziare la, la trasmissione per ringraziarlo sempre della, della, della possibilità di andare in onda e di assaggiare il suo buon caffè, giusto Giussi? Ottimo direi e fa sempre bene, la e mattina e poi anche la sera, io po lo adoro. E poi questa puntata è particolare anche perché Luca Fè è attinente anche indirettamente o indirettamente alla bellissima azienda di Perugia, vero Ilaria? Posso? Sì, è di Perugia, siamo collegati con Perugia. I potenti mezzi, noi avevamo fatto di tutto per averla qua ospite, ma gli impegni professionali dell'autoressa della, della, dell Ilaria sono numerosi e già eh, siamo molto contenti di averla anche a distanza. È un inizio, poi magari inizio. Ci, sarà, ci sarà occasione di incontrarci di persona, no? È sempre Perché un no? piacere, è sempre un piacere. Cosa fa l'Iomatic? Introduciamo a chi ci ascolta, sì. cosa fa l'Iomatic? SPR. Allora, Leomatic è un'azienda familiare di medie dimensioni per il tessuto italiano. In Umbria in realtà siamo quasi grandi perché il tessuto industriale regionale è un po' più piccolo rispetto al vostro eh, del nord Italia, diciamo. Leomatic si occupa di distribuzione automatica, quindi facciamo l'assistenza e il rifornimento delle vending machine che troviamo collocate un po' ovunque, quindi in tutti i luoghi di consumo pubblici e privati, di tutte le dimensioni effettivamente e è un'azienda che nasce nel 1973 su iniziativa di mio padre eh, Paolo che faceva il commerciale racconto proprio la genesi faceva il commerciale per un'azienda che si chiamava all'epoca Fontana Service e faceva prodotti solubili per la distribuzione automatica faceva il commerciale in Lombardia e anche in Piemonte e ha iniziato a conoscere questo settore proprio lì che negli anni 70 stava, stava già fermandosi e però non ha mai voluto bloccare, fermare le sue relazioni con l'Umbria quindi faceva un po' il pendolare inizio settimana nel nord, poi scendeva a Perugia e portava queste macchine che erano già di seconda mano se vogliamo e le installava presso le aziende, gli uffici del territorio L'azienda è cresciuta lentamente fino agli anni 2000, poi nel 2000 abbiamo avuto l'opportunità di crescere per acquisizioni, quindi abbiamo stretto una serie di partnership nelle regioni limitrofe, le Marche, il Lazio, la Toscana e, e da lì poi siamo partiti, siamo partiti alla grande e siamo cresciuti tantissimo fino al 2013, poi insomma, le, la crisi finanziaria, il calo dei consumi ha visto un po' una battuta d'arresto. E siamo ripartiti molto bene un po' più recentemente, diciamo 2017-2018, poi vabbè è arrivata la pandemia e ricominciamo da capo, no? Quindi sono dei cicli eh, che le aziende vivono un po' come, come le persone, le aziende sono organismi viventi e quindi nascono, crescono, maturano, poi magari possono reinventarsi, eh, riciclarsi in qualche modo e continuare a sopravvivere nel mercato. Liari, grazie, intanto torneremo da te, ma Giussi, sì. ci ha fatto un percorso dal 2011 ad, ad oggi, simile a molte aziende, la crisi del 2011. Sì, quello, quello che mi è piaciuto di Ilaria è che ha parlato di cicli e molto spesso noi nella pianificazione patrimoniale e nella pianificazione aziendale ehm, parliamo di cicli aziendali, di cicli di vita e questo significa comunque eh, andare a individuare fasi di crescita, di maturazione come diceva Ilaria appunto ci si rigenera, ci si, eh, diciamo, ci si eh, affaccia a nuovi business perché il mercato ha delle nuove esigenze, il mercato ha delle, delle nuove richieste e questo fa sì che le aziende crescano e si possano rinnovare attraverso un, un rinnovamento del prodotto, del servizio oppure anche delle, eh, della propria, eh, dei propri investimenti e questo è molto importante all'interno di un'azienda per crescere sempre e valorizzare il proprio business e valorizzare quello che è stato fatto sia nell'esperienza precedente ma soprattutto per rilanciare l'azienda nel futuro. È una, sono, fasi, sono fasi di processo che sono inevitabili. Ilaria, una domanda per la tua azienda familiare che... È la base di molte aziende italiane, sono sì. tutte aziende familiari nate da idee come di tuo padre, che sì. si è, è, è dato da fare, tra, dicevi, faceva il pendolare, però ha avuto un'intuizione, ha avuto una... una una, una fiamma che si è accesa dentro di lui, faticando perché installando Santissimo, da solo Santissimo. le prime Santissimo. macchinette che non andavano, fare la riparazione, fare gli accordi per approvvigionare. Insomma, ah. Questa è la, la, la, la storia di molti imprenditori che da un'idea poi hanno trasformato un'azienda come la vostra, strutturata che mi dicevi nelle, nelle, nei colloqui che abbiamo avuto, 450 collaboratori, non è un'azienda medio-piccola, direi che è un'azienda medio-grande, no, ma la famiglia, la famiglia è… Scusa, ma, scusa Maurizio, ho un po' di ritorno di voce, ti volevo dire, considera che poi queste 450 persone non sono in un sito produttivo unico, eh, non sono vicine alla famiglia, al management, ma sono dislocate sul territorio perché le nostre sei filiali sono in cinque regioni d'Italia e, e le persone non lavorano nella filiale, ma lavorano presso i clienti. Quindi c'è una catena del valore che è anche molto lunga da mantenere e che prevede tante fasi di controllo, di analisi, di check, oltre al fatto che la comunicazione con questi collaboratori deve essere mantenuta costante in, tutti i in tutte le fasi del, della produzione, diciamo, no? della, del business. E questi sono aspetti di complessità, perché chiaramente caratterizzano l'attività e rendono necessaria una serie di attività ehm, gestionali che magari in un'azienda produttiva in senso stretto potrebbero non essere necessarie. Interessante questo aspetto qui perché la diversificazione delle, delle, delle risorse e tenerle poi unite non è facile per fare no. anche uno spirito di squadra, uno spirito di team che è molto importante. Ma nell'azienda, gli altri nuclei familiari, cioè il nucleo familiare, come è nei vari punti dell'azienda? Chi c'è nella famiglia all'interno dell'azienda, oltre al papà? Allora, mio padre è, in realtà è amministratore anche lui, ma è pre, soprattutto anche socio-istitore e presidente della nostra holding. Noi abbiamo una holding che detiene le azioni di Leomatiche e delle altre aziende partecipate. Eh, poi siamo in consiglio, quindi siamo amministratori io e mia sorella, con pari deleghe, seppure anche con delle caratterizzazioni in funzione delle nostre professionalità. Mia madre è presidente del consiglio di amministrazione e poi nel consiglio di amministrazione ci sono altri manager e rappresentanti dei soci di minoranza. Questo perché appunto la nostra crescita è passata attraverso, dicevo, una politica di acquisizione. E In questa politica abbiamo aggregato tantissimi imprenditori locali che appunto volevano entrare a far parte di un progetto più ampio. E quindi è una compagine societaria variegata eh, fondata sulla collaborazione e sull'aggregazione di, di, di realtà di diverse dimensioni ma mh, che condividono lo stesso business. Oggi ci apprestiamo a fare un salto di qualità perché ti raccontavo che abbiamo da poco siglato anche una business combination con un'azienda che è IWS Group che è la prima azienda del nostro settore. Questo vuol dire che se per anni siamo stati noi un po' i catalizzatori di questa politica, oggi facciamo parte di un gruppo ancora più ampio che ha una leadership italiana ed è secondo classificato a livello europeo nel nostro settore. Questo anche per eh, consolidare l'azienda e in qualche modo proteggerci dagli attacchi del, dei fornitori, dei produttori che stanno investendo nel nostro business direttamente acquisendo realtà distributive quindi stanno accorciando quella catena distributiva che, che, che vede noi in qualità di appunto distributori proprio al, nel mezzo <ride> e quindi aggrediti un po' da tutte le parti Salutare diciamo. la mamma, come si chiama la mamma? Che la salutiamo? Bruna, Bruna. Bruna salutiamo la signora Bruna e tua sorella si chiama? Camilla. Camilla, che salutiamo Camilla, un yeah, nome yeah. Che, che conosco, che è la mia nipote, si chiama Camilla. robe familiari, no, no, familiari, ma comunque salutiamo. Tutta la presentazione. salutiamo la mamma e la, la sorella che yeah. fanno parte del team. Bella questo aspetto di mh, fronteggiare le avversità mm -hmm. economiche, le avversità di mercato, anche nell'aggregazione e nella capacità di stare sul mercato anche con queste partnership, anche perché voi rifornite le varie macchinette, i vari uffici, le varie situazioni, ospedali, comunità, scuole, penso, immagino questo, sì. aziende, fabbriche, tutto questo esatto. sistema che deve bere un caffè, la pausa caffè, la famosa pausa caffè derivante di anche di qualità con dei prodotti green, vedo anche delle, delle, molta attenzione all'aspetto Sostenibilità, vero Giusy? La parola sostenibilità c'è sempre dappertutto. Sì, vedo che assolutamente Ilaria e la famiglia, ma soprattutto anche i manager che vi hanno affiancati, questo è un aspetto che mi piace molto perché fa sì di mitigare soprattutto l'aspetto familiare all'interno dell'azienda ed è fondamentale per la continuità aziendale, però le strategie di business su quale avete investito sono strategie anche che Iniziano e comunque vanno sempre ad incrementare di più l'aspetto sostenibilità ed è importante perché ormai oggi l'economia va in quella direzione, il mondo delle aziende va in quella direzione, si investe nelle aziende che hanno attenzione per la sostenibilità. Si tratta proprio di ancora di più di una strategia per il futuro del proprio business aziendale, quindi, sicuramente sì. sono strategie che eh, nel lungo periodo daranno valore, incrementeranno notevolmente il valore delle nostre aziende. Ma questo Guarda, va... così, sì? Per noi è stato, ti aggiungo un elemento, è stato dapprima una sorta di richiesta da parte di alcuni consumatori consapevoli, no? se vuoi anche la pubblica amministrazione sempre più eh, su sollecitazione anche dei consumatori stessi si è attenzionata in tal senso, quindi nasce magari come un'esigenza commerciale, ma parte in realtà da un valore che è quello appunto della sostenibilità che secondo me è nel DNA poi del, eh, degli imprenditori che, che hanno eh, come dire a cuore anche il proprio sistema economico perché oggi si può fare business ma si può fare business in maniera sostenibile e l'Italia in questo è tra le best performer a livello internazionale quindi spesso non ne siamo consapevoli ma abbiamo già tante aziende tante buone pratiche consolidate quindi nasce come richiesta parte però da un valore e diventa un plus diventa un elemento di diversificazione e, e noi abbiamo fatto in questo anno così difficile, tra l'altro Tantissima attività anche di comunicazione e di promozione di un progetto che si chiama co-greening che mira appunto a rendere la pausa caffè, la pausa break sostenibile ma a partire dagli incarti delle materie prime fino ad arrivare allo smaltimento del rifiuto a fine ciclo. Quindi è un progetto che tra l'altro ci vede partner di, dei nostri fornitori strategici, quindi Lavazza, eh, Trillium, che è un'azienda che produce dei, qui, degli attivatori per rendere l'acqua eh, meno calcarea e quindi meno usurante poi per, per i dispositivi all'interno, piuttosto che Flo, che è l'azienda che produce i bicchieri per la distribuzione automatica, insomma una serie di aziende che hanno insieme a noi questo, questo valore condiviso e che quindi vogliono mettere i propri prodotti a servizio di questa sostenibilità, o meglio, del consumatore per rendere appunto la pausa sostenibile. Siamo sempre la regia perché ci sta dando una mano con il tuo sito, mentre stai parlando, Grazie. discorso le immagini del tuo sito, vediamo i prodotti che dice, dicevi, sono sul vostro sito. Vi invitiamo anche ad andare a visitare questa bella azienda anche virtualmente sul loro sito per capire, eh, perché comunicate molto bene, avete delle belle immagini e si vede che dalle parole ai fatti anche in internet ci siete e comunicate tutta questa sostenibilità. Però ci diceva Giuse che, che come molte aziende illuminate lei segue dei progetti di welfare, torniamo su questo argomento Giuse, sul welfare aziendale. Beh, penso che in, in, in realtà la, la parte di pianificazione di welfare, welfare sia la parte fondante di una sostenibilità interna aziendale, perché certo. chiaramente con questi piani si va a migliorare innanzitutto già la situazione interna all'azienda, quindi ci si, si fedelizzano i dipendenti, si attirano i nuovi talenti, si dà valore sì, alla bene. propria azienda, perché comunque è diventa un sistema e un'identità di appartenenza e chiaramente è un investimento sempre che guarda al futuro, cioè pensare a un piano di welfare significa pensare sempre al futuro della propria azienda, qui siamo all'interno di una realtà che è una realtà di azienda di servizio, dove il valore della persona, cioè il cosiddetto definiamolo tecnicamente capitale umano, ma il valore delle persone è particolarmente importante e fondamentale se non viene diciamo protetto se non viene anche in qualche modo eh, stimolato incentivato, coccolato. esatto coccolato, brava, è il termine più corretto, chiaramente ne va a scapito anche del, del, del valore del business o da, del servizio finale. Torniamo dall'area, però Giussi, una domanda ancora per te. Facciamo un esempio per le aziende che ci seguono, perché queste puntate servono anche aziende per far riflettere altre aziende. Una key man, che cos'è con una key man? Si inserisce dentro? Nella... Sì, All'interno del piano di welfare può esserci veramente la diversificazione massima di tipologie di... di eh, servizi, si tratta di premi in natura fondamentalmente, che possono essere erogati ai propri collaboratori. All'interno ci possono essere la varietà, la, quella, diciamo, quelle anche che sono legate un po' alla cultura finanziaria e assicurativa, sicuramente si parla di assicurazioni, si parla di previdenza, si parla di, di, di aspetti di protezione della famiglia, questo per rendere anche la tranquillità dei nostri collaboratori un punto di forza per migliorare la produttività. Poi chiaramente ci sono anche altri aspetti, da, da quello che può essere l'asilo dei bambini, piuttosto che una, una cultura di formazione al quale i nostri collaboratori possono accedere. C'è cioè, veramente la diversificazione massima, dipende come si imposta il piano di welfare e possono esserci anche servizi anche più disparati. Anche anche più simpatici dal punto di vista della, del divertimento come ad esempio eh, la palestra piuttosto che altri servizi. Chiaramente se un'azienda vuole investire anche nella cultura dei propri dipendenti, nel senso nella sensibilizzazione della parte di rischio, dei rischi personali e rischi per la propria famiglia, l'aspetto della previdenza complementare, l'aspetto di una polizza sanitaria, l'aspetto di una polizza vita collettiva sono eh, temi da approfondire e da condividere con i propri collaboratori proprio per fare anche cultura però ci sono anche altri servizi che possono essere inseriti in un piano di welfare assolutamente Grazie Giuse, sei sempre precisa e puntuale su questi aspetti quindi Ilaria torno da te poi faremo vedere un piccolo intervento della, della dottoressa Scappini su questo tema che è sì. di Perugia casualmente anche lei nelle tue zone però, sì. tornando da te per i piani di welfare che segui tu all'interno dell'azienda, cosa state facendo sì. lì all'interno di Leomatic su questo aspetto? Premesso che sono molto d'accordo con quello che dice Giussi, cioè si deve partire dal bisogno interno, quindi noi abbiamo strutturato un piano di welfare che parte, che diciamo a due direttrici. Da un lato ehm, è stato proprio sollecitato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso un questionario, quindi una serve interna, nella quale abbiamo sottoposto a loro una serie di opzioni, di opportunità eh, per capire quali fossero i bisogni eh, dei dipendenti. E da qui è emerso mh, la richiesta di poter seguire... Eh, di più e meglio i propri figli o comunque la propria famiglia nell'ambito appunto del eh, cosiddetto work life balance, quindi il bilanciamento tra vita professionale e vita personale. Eh, questo si può raggiungere attraverso delle azioni, nel nostro caso si è deciso di procedere attraverso l'erogazione di permessi retribuiti che sono eh, cumulativi, cioè sono oltre il montante ore previsto dal contratto collettivo del lavoro. Quindi sono ore che i dipendenti possono richiedere mh, proprio a partire dall'inserimento dei bambini all'asilo nido fino alla discussione della tesi di laurea. Quindi, nell'intero ciclo eh, culturale e formativo dei propri figli. Ma questo vale anche per l'assistenza a magari familiari che hanno delle disabilità o delle problematiche di salute. Quindi, sono ore retribuite che vengono richieste in più rispetto appunto al, al, alle ore previste da contratto. E questo è un filone. C'è poi il filone anche dell'erogazione di un budget, o meglio dell'allocazione di un budget che noi ogni anno. Allochiamo proprio per sostenere, aiutare, diciamo, al, ad esempio, la, la ristrutturazione della prima casa piuttosto che l'acquisto dell'autovettura. Quindi, mh, qui c'è un budget che vi ha, ha esaurimento, ovviamente, eh, però sono delle operazioni, delle azioni molto, ehm, come dire, che, che ripagano anche il dipendente di una serie di vantaggi, magari di natura organizzativa, non soltanto economica e questo ha un peso, ha un valore e aiuta se vogliamo il clima, il clima lavorativo perché se, la, se il dipendente sa che ha una serie di vantaggi o comunque di, mh, di aiuti da parte dell'azienda riesce ad organizzare meglio la propria vita, la propria famiglia, il proprio lavoro e di fatto si sente maggiormente coinvolto quindi il ritorno un po' come diceva Giussi che non è, è nel senso stretto ma è un investimento che l'azienda fa appunto un ritorno in, nel medio lungo periodo il nostro welfare parte anche qui in maniera spontanea come spesso accade nelle aziende anche familiari e parte con un, un premio che si chiama lio bebè che i miei genitori decisero di accordare ad ogni dipendente che diventava mamma o papà quindi è un premio una misura economica se vuoi simbolica però comunque significativa perché parliamo di circa eh, 500 euro lordi in busta che vengono appunto riconosciuti ai dipendenti al momento della, della, della nascita di un figlio e quindi è una cosa che è iniziata ormai penso vent'anni fa che non abbiamo mai interrotto nemmeno nei periodi di crisi, i più neri che abbiamo vissuto proprio perché ha una, un valore, secondo noi, anche affettivo da, da parte nostra. Questo aspetto qui perché viene dal basso, lo Stato ci mette tempo l'assegno unico per il figlio, voi, voi siete partiti vent'anni fa, pensate, sì. Giussi, però, questi sì. 500 euro in un piano di welfare, sono a costo zero no, per l'azienda certo, a differenza di quello che succede esatto in busta paga diretti, sicuramente che comporta anche l'impatto contributivo. Sicuramente eh. se ci fosse questo tipo di importo. Ovviamente è diversa la finalità, perché invece di essere un premio destinato a solo una persona deve essere comunque inserito all'interno di un piano di welfare. Però il, la, la, la, la stessa cifra investita all'interno di un piano di welfare. Eh, sarebbe eh, esente da contribuzione. Cosa significa? Che 500 euro spesi dall'azienda equivalgono al valore di un servizio, di un bene eh, ricevuto da parte del, del collaboratore Stesso, stesso importo senza impatto contributivo Quindi. è proprio per questo che il piano di welfare è una strategia che fa sentire vincenti entrambi perché è molto gratificante ecco. è un valore che ancora di più eh, viene ehm, esploso all'interno del rapporto tra collaboratore e azienda e che crea beneficio nel, nel tempo allora mi collego a queste bellissime parole della Giusy facendo dalla regia l'intervento della nostra dottoressa Agnese Scappini proprio che si innesta sulle parole della Giusi e dell'Ilaria che sono precise su questo su questo ambito. Non esiste traguardo obiettivo individuale raggiunto senza l'aiuto di un team alla base o di un gruppo sociale o una rete sociale. Non esiste perché il gruppo, che ci lancia, è il gruppo che permette il nostro miglioramento. Il gruppo tra l'altro è l'unico luogo dove le difficoltà e i sacrifici si dividono per il numero dei componenti e ogni gioia e soddisfazione si moltiplica per il numero dei componenti. Allora è molto importante badare e dare molta attenzione al proprio gruppo di lavoro, alla propria rete sociale e costruirla dando tanto quanto si possa prendere da questa. È la nostra maggiore dote, la nostra maggiore risorsa e veramente il nostro più grande potere. Allora, 60 secondi di psicologia finisce qui. D'Agnese, da Scappini e Ginevra, un saluto! Sempre simpatica la nostra dottoressa, però ci ha fatto questa bella sorpresa con la sua bambina per focalizzarci sul lavoro di team, sul lavoro di squadra, che vedo che qui nell'azienda dell'Ilaria, è molto avanti questo concetto e non è usuale trovarlo in molte aziende. Ce la mettiamo tutta, Maurizio! Sì, ce, ce la mettete ce tutta, anche con venti contrari il marinaio esce dal porto. Beh, forza. Voi ci siete, forza. come hai detto tu, come la tua famiglia ha affrontato il 2011-2013, la pandemia, mm -hmm. perché non ci dimentichiamo che veniamo, siamo ancora, stiamo ancora uscendo da questa situazione, particolare in cui i consumi, soprattutto nel settore degli uffici che erano non chiusi, sono, ricordiamocelo che, che erano chiusi gli uffici, esatto. quindi i consumi esatto. del caffè non c'erano, cioè, parliamoci chiaro. Ma, quindi l'aspetto esatto. di mantenere 450 famiglie in piedi, dare una solidità a un futuro, nell'anno buio del 2020, che non, quando non si vedeva oltre l'orizzonte se ci sarebbe stato ancora un caffè, scusami se sono un po' così esatto. diretto, è così, e Giusy mancano qualche minuto la protezione patrimoniale come si inserisce in queste aziende? Beh eh, direi che un inizio lo hanno, già, lo hanno già organizzato e pianificato perché Ilaria ci ha parlato di holding, ci ha parlato di un, di un organo collegiale dove oltre a essere presenti i componenti della famiglia sono presenti i manager quindi questo è già una, una, un inizio un primo passo verso la eh, protezione dell'azienda perché si è creata si è, si è creato, sono stati creati diversi ruoli all'interno dell'azienda ed è molto importante. La protezione patrimoniale passa sempre attraverso l'attenzione di quelle che sono le eh, competenze, le, le, le, i soggetti i profili chiave, quindi sicuramente ci dovrebbe essere all'interno di un'azienda di questo genere una tutela per l'azienda la, dal punto di vista della orienza dei propri uomini chiave, quindi tutto quello che comporta la protezione caso morte e, sicuramente anche l'aspetto delle, eh, delle, delle, delle protezioni dal punto di vista dell'uomo chiave, quindi tutto quello che riguarda eh, l'ambito delle Chimen. men. Eh, Nell'ambito di un'azienda di questo genere strutturata sicuramente creare delle mh, figure di affiancamento per la continuità del ruolo e per la continuità del lavoro di squadra, qualora ci possa essere anche un imprevisto dal punto di vista della presenza della persona all'interno dell'azienda, è l'altro aspetto di continuità del lavoro in team e della eh, pianificazione verso il futuro. Nell'ambito della liquidità sappiamo bene che le variabili sono la parte che riguarda eh, diciamo il, la parte del personale, ma loro ci hanno lavorato molto bene attraverso il piano di welfare, eh, del welfare aziendale, quindi sicuramente tutta la parte di eh, sostenibilità dei collaboratori è, è già ampiamente prevista e pianificata. Complimenti perché davvero siete stati innovatori. Grazie, Grazie. Giusy, sempre precisa e puntuale. Una, un, un, me, da sempre dei messaggi positivi anche la Giussi perché a Restart vogliamo solo parlare di cose sì. positive e di rinascita come voi siete rinati come l'Araba la, Fenice dalle ceneri di questi momenti particolari ci siete ancora e, e col sorriso vedo che ci sei sempre Mancano qualche sì, secondo. Bisogna rimanere ottimisti comunque, no? dobbiamo sforzarci di rimanere ottimisti e di nutrire comunque speranza nel futuro, nei giovani, nelle generazioni che, che seguiranno, facendo la nostra parte ovviamente. Dobbiamo, dobbiamo non, salutarci non perché fastidio. ormai la, la puntata è volata piacevolmente, ci sarà sì. un'altra occasione magari di ritrovarci su questa rete di Well TV, canale Sky 810 in streaming. Un tuo messaggio, chi volesse trovarti oltre il sito, ti trova su LinkedIn, tu i tuoi contatti e chi volesse incontrarti? Sì, assolutamente. Abbiamo sia pagine ufficiali su LinkedIn, su Facebook e su Instagram, come Omatic Italia, che personalmente Ilaria Caporali sono sia su LinkedIn, che su Instagram, che su Facebook. Io credo che questi siano degli strumenti fantastici se utilizzati nella maniera corretta e con consapevolezza, quindi li utilizzo sia per, ovviamente per lavoro che più in generale per promuovere anche le mie, le mie attività. Quindi Ciao grazie Maurizio di questa grazie. opportunità. Grazie a te di aver accolto l'invito. Giusy. Grazie a Leomatic Italia che è stato nostro ospite, complimenti per, per l'azienda e per l'approccio al futuro che avete. Ci rivediamo settimana prossima qui a Restart. A presto!